Eccoci, solo ieri avevo detto no, solo oggi in realtà, un paio di ore fa, avevo detto risposta ai commenti di chi mi diceva che non si vedeva, non si sentiva bene l'audio uh, per via della tecnologia che sto utilizzando. Uh, ecco qui. Ehm che è una webcam uh, con il microfono integrato che funziona e io ho detto prima del prossimo video, della prossima diretta um, mi compro qualcosa di, di più funzionale e l'ho anche informato però poi uh, rispetto alla live che ho fatto di quattro minuti che ho fatto stamattina su uh, chat GPT uh, um, su Instagram dove ho iniziato a ricevere una serie di Um, messaggi anche via, um, via WhatsApp da colleghi che mi conoscono oltre che via Instagram eh, ho detto oh, ok, facciamo un pochino di chiarezza, spieghiamo un pochino meglio le situazioni come stanno. cerchiamo di dare delle linee guida una idea dello stato dell'arte di com'è la situazione ora e e, e boh, magari Um, sarete, come si dice, um, tranquilli, sarete disposti a un audio non perfetto per ancora questa um, occasione. Intanto vedo che arriva già qualcuno, sono contento, fatevi anche, us usiamo la sezione commenti così uh, per qualunque domanda io posso rispondervi. E, um, premetto che Uso chat uh, GPT da qualche no, Non da moltissimo da In realtà ci sto stipulando un po' Da un, una settimanella E um, Mi sono visto qualcosa online Mi sono studiato qualcosa online Quindi questo è un video iniziale Però qualche idea me la sono fatta e Penso che sia di grande interesse Per noi psicologi e sicuramente può essere utile questa live per cominciare a parlare un pochino del, dell'argomento. Non ho neanche visto se altri psicologi ne hanno, ne hanno già parlato, quindi uh, vediamo. Io vi dico un pochino la mia, anche basata sulla mia esperienza come... come uh, Fruttore di tecnologia, non grandissimo fruttore di tecnologia, in realtà, anzi, mi considero un esperto, però c'è un però che dirò più avanti, che oggi è già accennato dentro Instagram, che anzi può essere un punto di forza per tutti coloro che, come me, non amano la tecnologia. E, um, e ovviamente ci sarà invariabilmente qualche... Um, spunto che deriva dalla mia esperienza nelle terapie brevi e in tutto quello che concernono. Inizio con faccio avanti fare questa apertura. Carissimi colleghi psicologi, perché sono qui oggi proprio per parlarvi di una questione che sta emergendo nella nostra professione, chiariamo tutto. Cioè i sistemi di intelligenza artificiale come Chat GPT Mentre questi sistemi possono sembrare una soluzione conveniente per i nostri pazienti, è importante che consideriamo gli effetti che potrebbero avere sulla nostra professione e sui nostri pazienti. È importante che come professionisti noi valutiamo i pro e i contro di queste tecnologie e che consideriamo come possono essere utilizzate in modo sicuro e responsabile per il bene dei nostri pazienti. La relazione umana è alla base della nostra professione. E questo non cambierà con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo continuare a essere consapevoli di questo e di come le tecnologie possono essere quindi utilizzate per supportare e migliorare il lavoro che facciamo, ma senza sostituirlo. Quindi vorrei invitarvi adesso insieme a fare una riflessione su questo tema e a fare un dialogo aperto su come possiamo lavorare insieme per garantire che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale sia sicuro e etico per i nostri pazienti e per la nostra professione. Ora, questa apertura, non so che sensazione vi ha dato, sicuramente che linguisticamente è corretta, forse un po' strana, magari non avete afferrato perché, magari sì, si vedeva un po' che stavo leggendo, probabilmente. Questa apertura non l'ho scritta io, la stavo leggendo, non l'ho scritta io, l'ho scritta, scritta chat eh, GPT, esattamente così come l'ho letta a una mia richiesta che è stata scrivi un discorso di apertura per una diretta rivolta a psicologi dove parlo dei rischi di chat GPT, GPT per, cioè, no, di, la, di, le corrette, per la loro professione, perché c'è un gruppo punk che si chiama così, quindi è confondo. Um, dove parlo dei rischi di chat GPT per la loro professione, fallo altamente ansiogeno, vi ho scritto. Lui all'inizio dicendo, cresci colleghi psicologi, sono qui oggi per parlarvi di una minaccia che sta emergendo e che potrebbe minare la nostra professione come non mai. Allora poi gli ho scritto, ok, un po' meno ansiogeno, <ride> ed è venuto fuori il testo che vi ho letto. Ha messo tutto lui, ha messo tutto lei, lui, la chat, l'ha tirata fuori. In più, il titolo che state leggendo, dove si vede il titolo qui? Non lo vedo più. Non l'ho scritto io, perché dopo gli ho detto, dimmi cinque titoli accattivanti per questa diretta lui mi ha dato i 5 e io gli ho detto no, non mi piacciono molto, devono sottolineare più il senso di pericolo e lui ne ha dati 5 tra cui quello che ho messo, eccolo qua, il primo della lista um, lui dice all'intelligenza artificiale poi ho specificato chat um, GPT, minaccia la professione dello psicologo scopriamolo insieme, anche la descrizione che leggete non l'ho scritta io l'ha scritta lui rispondendo alla mia domanda, alla mia richiesta scrivi una breve descrizione per YouTube io ho scritto solo questo non si mette tanto a fuoco vabbè, fidatevi, questa è la mia frase scrivi una breve descrizione per YouTube e lui me l'ha scritta ora, se mi hanno detto che ieri c'è so stato un intervento delle Iene che ha parlato di questo quindi magari eh, io non ho la TV ma molti l'avranno visto, immagino quindi um, non do per scontato che sappiate di che cosa si tratta vi dico però velocemente che cos'è, cos come funziona e poi uh, funziona già da un punto di vista interessante per noi, e poi cerchiamo un attimo di capire se può essere a rischio o meno per noi psicologi. Allora, che cos'è? Ve lo dico uh, a parole mie, perché mh, sono con queste so parlare. Um, chat GPT è una chat, è un sistema di intelligenza artificiale veicolato tramite una chat, ma a livello funzionale tu lo vedi come una chat. Non è certo come quella di Whatsapp. Solo che dall'altra parte non c'è una persona, c'è un'intelligenza artificiale. A questa arti a intelligenza artificiale puoi fare qualunque domanda, anche se c'è un anche se, che vi dirò prima, poi, qualunque domanda, e lei risponde. Un po' come Google. La differenza con Google è che ti dà risposte complete, non ti rimanda su altri siti, ti dà la risposta come se fosse un essere umano, grammaticalmente, sintatticamente perfette nel 99% dei casi, un po' a volte macchinose, se, se non sai che stai parlando con un'intelligenza artificiale te ne rendi conto perché c'è quella freddezza che ha un'intelligenza artificiale, um, ti dà queste risposte. Uh, differentemente da Google te le anche molto complesse la natura delle risposte è varia possono essere risposte da un punto di vista uh, nozionistico ma possono essere anche calcoli possono essere anche operazioni da seguire, per esempio entriamo negli esempi poi entro in quelli più specifici interessanti in qualche modo per noi psicologi che puoi dire um, creami del codice, ho un sito web, creami del codice per, che io possa inserire nel mio sito per mh, fare un form di contatti dove la gente inserisce nome, cognome ed email e un messaggio e mi arriva nella mia casella email. e lui te lo crea, ti crea il codice, tu fai copia e incolla, lo incolli nel tuo sito e funziona. Oppure, se hai una parte del tuo sito che non funziona, tu gli copi il codice nella chat e dici: Questo è il mio codice, c'è un errore, ma non so dov'è. Trovami l'errore e dimmi come correggerlo. Lui te lo trova, dice: L'errore è qui in questa riga, correggilo così. Oppure dicevo oh, cose nozionistiche, gli puoi chiedere chi è stato l'ultimo imperatore romano. O gli puoi chiedere cose un po' più complesse. Io, per esempio, gli ho chiesto questa cosa, ragazzi: ho chiesto. Um, Qual è stata l'influenza di Ludwig Wittgenstein, del pensiero di Ludwig Wittgenstein, nella uh, pratica della psicoterapia di Steve Deschazer? Vediamo se la ritrovo questa risposta. Vi leggo le prime righe. Perché sono impressionanti. Eccolo. Aspetta, ce la faccio ragazzi, arriva. Dove sei, David? Che stai? No, forse non era qui. Allora ve ne dico un'altra. Ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Guarda, ve ne dico un'altra. Dimmi le influenze del pensiero filosofico greco nella scolastica di Sant'Agostino. Il pensiero filosofico greco ha avuto un'influenza significativa sulla scolastica di Sant'Agostino. In particolare Sant'Agostino fu fortemente influenzato dalla filosofia platonica, che sosteneva l'esistenza di un mondo ideale al di fuori del mondo fisico. In primo luogo la dottrina platonica dell'anima ha influito sulla comprensione di Sant'Agostino dell'immortalità dell'anima e della sua natura spirituale, eccetera, eccetera. Ecco, per esempio, Jacopo eh, Cara Carafeddine dice... La terapia, un po'. Eh, la terapia breve, strategica, ha successo con il disturbo borderline? Io glielo chiedo a chat. GPT. Inizia a rispondere. La terapia breve strategica è una forma di terapia psicologica che si concentra sull'identificazione e la risoluzione di problemi specifici in un numero limitato di sedute. Ha dimostrato di essere efficace per molti disturbi mentali, tra cui il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo ad è generalizzato. Tuttavia non esistono molti dati scientifici che supportano l'efficacia della terapia breve strategica nel trattamento del disturbo borderline di personalità. Alcuni studi hanno mostrato che la terapia breve strategica può avere successo nel trattamento di alcuni sintomi specifici del disturbo borderline di personalità, come la gestione dell'ira e la regolazione delle emozioni, ma ulteriori ricerche sono necessarie per determinare l'efficacia complessiva nel trattamento del disturbo borderline di personalità. È importante notare che il trattamento del disturbo borderline di personalità è complesso e richiede una combinazione di terapie, tra cui la terapia farmacologica e la terapia di gruppo. In diretta voi avete fatto una domanda, io l'ho chiesta e ho risposto. E vi dico da conoscitore della terapia strategica che è molto accurata. Perché effettivamente a livello di ricerca sono pochi gli studi um, attendibili che mostrano l'efficacia specifica della strategica con il disturbo borderline di personalità. Ci sono scritti, ci sono libri, ma se parliamo di studi scientifici, quelli che andrà a ricercare lei non ce ne sono uh, abbastanza. Poi nella pratica clinica che noi trattiamo abitualmente, i disturbi borderline, è un'altra cosa e lei ovviamente può saperlo solo se ci sono dei case example e magari se gli facciamo delle domande in questo senso ci può rispondere. Guardate il livello di complessità che può raggiungere. Vi farei leggere la risposta e di perché era incredibile e giusta anche quella, che non vuol dire che tutto è giusto perché ovviamente, per esempio, gli ho chiesto um, cosa sai su Flavio Carlistra e mi ha detto che mi ero formato con Paul Watzlawick e Gianfranco Cecchin, che sono ai me morti quando io ancora stavo finendo l'università, Watzlawick almeno Cecchino non so la data di morte e che ho fondato la scuola di terapia strategica di Milano, che eh, no, ho fondato insieme a Federico Picerilli l'Istituto di ICNOS eh, a Roma, ma la terapia strategica di Milano assolutamente no. Um, quindi non è precisa su tutto. Però è ancora interessante nei suoi usi, ve ne dico altri, tu puoi scriverle, scrivimi un articolo per il mio blog, per psicologi, quindi stai se già settorializzando verso il target, sulle tentate soluzioni disfunzionali del disturbo ossessivo compulsivo e su dove ci si può informare per apprendere la terapia breve che lo insegna. Buone. Puoi, come ho fatto, dirgli: scrivilo accattivante per invitarli uh, a vendere, a comprare il mio corso, ma senza risultare eccessivamente venditore. Gli puoi dire: scrivimi dei titoli per i miei video, per il mio. Canale, per mio, la mia storia Instagram, per TikTok, per il mio blog, perché cambia l'efficacia dei titoli. E gli scrivi, scrivi efficaci per massimizzare il numero dei click, delle view. Gli puoi dire anche scrivimi in un certo stile, e in un certo stile può essere uno stile adolescenziale, accattivante, formale, informale, come li scriverebbe Stephen King, uh, come li scriverebbe Akira Toriyama, il. Um, creatore del manga di Dragon Ball. Quindi gli puoi dire anche lo stile. Um, gli puoi chiedere anche di fare delle operazioni matematiche, gli puoi chiedere nozioni di self-help, è molto attenta alla chat a dirti guarda che però devi andare un psicologo, eccetera, eccetera. Gli puoi chiedere delle informazioni che possano essere utili per manipolare le lezioni dei testi che gli puoi chiedere quali sono oggi le convinzioni uh, di questa fascia, di questa fascia di popolazione, e qual è un testo che potrebbe convincerli a votare un partito di destra, o addirittura a votare Salvini, e, e lui te lo fa un testo basato su questo. Um, gli puoi chiedere di controllare dei testi, se ci sono errori, se sono troppo... Um, se sono migliorabili in qualche modo, se sono troppo uh, falsi, se sono più specifici, meglio è che cosa si intende per, per falsi, e, e via dicendo. Insomma, queste sono le funzionalità, molte più di queste sono le funzionalità. Ma spero di avervi dato un'idea. Può fare veramente tanto a livello di conoscenze, mixarle insieme in una maniera impressionante e di competenze. Il modo in cui ha parlato di. Sant'Agostino e la filosofia greca io non avrei saputo dirlo così sicuramente non alla velocità che, in cui l'ha fatto lei lo stesso che possono essere due miei campi di competenza più di uh, Sant'Agostino e il pensiero greco non avrei saputo dirlo così soprattutto non a quella velocità per elaborare il testo che ha elaborato uh, ci avrei dovuto spendere molto molto tempo molto molto tempo perché l'ha fatto con una raffinatezza senza pari. Ora, rischi per noi psicologi, e dicendo che in realtà uh, poche settimane fa, pochi mesi fa, no, più o meno un mesetto fa, è uscita fuori una notizia uh, dove uh, Coco, che è una ONG, una non-profit company, ha um, fatto un esperimento su 30.000 richieste, um, Um, e per un totale di 4.000 users, 4.000 utenti, ha utilizzato una versione <coughs> di chat eh, GPT um, per il self-help, no, scusate, per il, uh, no, no, non per il self-help, per il mental health, per la salute mentale, per aiutare le persone con problemi di salute mentale. Cosa ha fatto? Le persone chiedevano e, e la chat rispondeva. Um, Cosa ne è venuto fuori? Interessante. Allora, innanzitutto, il 50% delle risposte sono crollate dopo un minuto di interazione. Questo perché? Perché um, c'era la percezione, uno, di una scarsità di empatia e due, di risposte cheap, risposte povere. Um, appena diceva il CIO di... Coco, appena sai che è un bot non funziona più appena sai che c'è un robot appena ti rendi conto che c'è un robot a rispondere non funziona più e questo nonostante dietro il robot ci fosse un essere umano nel senso che chat gpt forniva la risposta alla domanda che una persona dava per esempio una domanda era vorrei essere la migliore per la versione di me stesso uh, chat um, gpt elaborava la risposta, non la inviava subito, e il supervisor, il supervisore umano andava a verificare la risposta, magari la gestiva un pizzico, non troppo, e poi la inviava. Nonostante questo risultava poco empatica, si percepiva quel, quella scarsità di calore umano, una cosa che abbiamo sperimentato tutti, magari con Alexa, magari con Siri, magari con quelle chat box a cui chiediamo informazioni rispetto a dei servizi, dei prodotti, delle aziende, ce le danno, sono molto adeguate, funzionano bene, però ti rendi conto che non c'è un essere umano, ti rendi conto della differenza quando dall'altra parte, nell'assistenza clienti, c'è un essere umano che, che ti parla, magari in maniera molto stringata, molto, molto uh, stride, molto dritta al punto, non è che sta di a farti le carezze, però ti rendi conto che è un umano che parla. Um, quindi, conclusioni dell'esperimento su 4.000 persone, a parte che è un esperimento già discusso dal punto di vista etico, perché pare che le persone non fossero sufficientemente informate del fatto che ci fosse un bot là dietro, e questa è una cosa della nostra epoca, che riprenderemo adesso, che è importante, che è la velocità, e vedremo che è importante per noi la velocità. Ehm, risultato... L'intelligenza artificiale non sembra ancora funzionare come uno psicologo. Questo, uh, in realtà, io l'ho chiesto mh, negli scorsi giorni proprio a, a chat uh, GPT. Le ho chiesto, l'intelligenza artificiale sostituirà il lavoro da psicologi? E la chat mi ha detto no, perché è vero che esistono già in realtà dei sistemi di intelligenza artificiale, se avete domande fatele ragazzi, eh, di autoaiuto, di mental health, di salute mentale, ma um, è molto complesso il vostro lavoro. Ad esempio la lettura delle emozioni è molto complessa e l'intelligenza artificiale non ha raggiunto quel livello di complessità. E io le ho risposto dicendo: è vero, però ci sono già degli ottimi sistemi di lettura dell'emozione, dell sistemi di intelligenza artificiale della lettura delle emozioni e la chat mi ha detto, sì, è vero, però non sono ancora a quel grado di sofisticatezza che può raggiungere un essere umano. Qual è l'apprendimento che possiamo prendere da questo? Um, innanzitutto vi faccio l'aggiunta che non è tutta una questione di lettura delle emozioni. E non basta leggere le emozioni della persona nel nostro lavoro, no? non è che ci mettiamo, ah, quello è arrabbiato, quello è... Um, felice, quello è depresso, che, che non è un'emozione, la depressione è triste. Eh, innanzitutto è una cosa che non, non facciamo la maggior parte delle volte così, um, lo prendiamo molto velocemente, ma eh, non è solo questo, anzi non è più che altro questo, è leggere l'emozione e dare una risposta congruente, congruente al momento, al momento e alla persona, perché c'è la persona con cui tu puoi dire, paziente con cui tu puoi dire in quel momento o in assoluto capisco che sei molto arrabbiato, è la persona con cui non glielo puoi dire, che in quel momento non è la cosa migliore da fare. Non solo il fatto che sia o non sia la cosa migliore da fare, si interconnette con la teoria e quindi la strategia, la pratica, se vogliamo, che stai portando avanti. Che magari la tua è una pratica che prevede che il, ci sia bisogno della lettura di questa emozione per dare questo tipo di risposta, oppure no. Oppure la tua pratica ti dice quando dare questo tipo di risposta e quando non darla. E c'è un aggiustamento, peraltro, molto veloce. Non è possibile fare questo con l'intelligenza artificiale? Rispondiamo tra un attimo, prima leggo i vostri commenti. Um... Non lo so, non, Jacopo, non, non so di… cioè sì, ma non, non credo che sia una risposta su cui posso rispondere adesso, magari siamo in tema su quello che dice eh, l'argomento de, del giorno, L'argomento um, del giorno, l'argomento di adesso. Quindi rispondiamo invece a quello che stavo dicendo. Um, sì, secondo me l'intelligenza artificiale potrà arrivare anche a questo grado di complessità. Ne sono piuttosto sicuro. Non sono sicuro sul quando. Se tra dieci anni o tra cento o tra cinque. Tra cinque forse no. Um, però sono abbastanza sicuro che arriverà a quel grado di um, accuratezza che ha l'essere umano, sia nell'espressione, sia ancora prima nella lettura, quindi nell'interpretazione e nel feedback, e nel dare feedback. Uh, potrà aiutare l'essere umano, proprio come uno psicologo? Mm. Sì, lo potrà fare, um, perché vi basta pensare alla manualizzazione, e qui c'è anche il rovescio della medaglia di questa risposta, per chi è più accorto, se ne sarà già accorto, c'è già un livello di manualizzazione che può essere, a mio parere, facilissimamente implementata all'interno di una um, intelligenza artificiale. Nel momento in cui esistono già dei manuali che agli esseri umani dicono fai A, fai B, fai C, fai D e poi F, poi E, forse poi F, Um, le stesse procedure le puoi inserire all'interno di un'intelligenza un artificiale Sì, oggi non lo puoi fare a un livello di sofisticatezza al livello di sofisticatezza che raggiunge l'essere umano sono d'accordo al 100% ma infatti ho detto che non so se tra 10 o tra 100, o tra 100 anni ma sono sicuro che in un periodo io scommetto compreso, ma di età 100 mi sembrano già troppi, ehm, tra questi due parametri, l'intelligenza artificiale saprà fare questo in una maniera molto accurata. Il rovescio della medaglia di questo aspetto, qual è? Della manualizzazione, no? Della facilità di manualizzazione. Che mh, la manualizzazione delle psicoterapie non funziona neanche oggi, per tutti. E per tutto. Beh, è meglio dire per tutti. No, però in questa cosa è giusto anche per tutto. Che significa? Non funziona per tutto, nel senso che ci sono ancora tanti, tante problematiche che eh, non hanno una manualizzazione di procedure che è adeguata, sufficientemente adeguata. Um, ma soprattutto non funziona per tutti nel senso che la manualizzazione in generale non va bene per tutti. Non è che visto che abbiamo una manualizzazione della CBT per um, l'anoressia, allora basta seguire la CBT per l'anoressia quando abbiamo di fronte un disturbo um, di, di anoressia nervosa e quello funziona. Non funziona perché la persona che hai di fronte non è la persona illustrata nel manuale. C'è ancora, io mi auguro che ci sia per sempre, un grado di varianza individuale su cui si scontra qualunque tipo di manualizzazione. E questo sarà il limite anche della manualizzazione per l'intelligenza artificiale. Arriverà un momento in cui l'intelligenza artificiale potrà totalmente fare quello che fa un essere umano e magari meglio? Sentite, io non lo so. So però che chi lavora nell'intelligenza artificiale ha proprio questo come obiettivo. Um, si potrebbe arrivare in un momento in cui si dice, ragazzi, gettiamo la spugna, non si può fare. Non è impossibile, eh, vi dico perché, però si potrebbe arrivare in un momento in cui, così come pensavamo che fosse impossibile arrivare su Marte, su Marte ci arriviamo, o impossibile arrivare sulla Luna, sulla Luna ci siamo arrivati. Perché vi dico che invece potrebbe essere impossibile? Beh, perché mi faccio a, a Gödel che ci ha dimostrato con il principio di um, um, indecibilità, indecibibile indecibili, ce posso fare? Decidibile, indecidibile, quindi indecidibilità, ok? Che um, al in qualunque sistema, lui parla di sistemi matematici, ma possiamo dire in qualunque sistema non si può, scusate, qualunque sistema non può dare una risposta a tutti i problemi creati dal sistema stesso, a tutte le questioni create dal sistema stesso. È possibile che l'obiettivo del sistema intelligenza artificiale di replicare totalmente l'intelligenza umana e tutte le caratteristiche umane Uh, sia un obiettivo uh, irraggiungibile. Però, ragazzi, uh, filosofi ne hanno parlato di questo, ne parlano di questo, a livello filosofico uh, viene anche descritto il perché ciò non è possibile, però um, in teoria la teoria e la pratica si equivalgono, in pratica no. Ehm... Um, Pietro Tacconi dice puoi codificare risorse stimoli risposte interesse, intera struttura e comportamento ma difficilmente potrà generare il rapporto stesso nel periodo. Esatto, io vedo che questa è una questione che è venuta fuori anche nei primi discorsi con un po' di colleghi. Il calore umano. C'è una ricerca interessante pubblicata lo scorso anno 2022 da Norcross e altri colleghi ne ho parlato in, alcuni miei, in due, miei, due miei video mi pare che è il titolo è la Psicologia del Futuro. Loro, Nordcross e colleghi, ogni dieci anni, ormai da gli anni Ottanta, mi pare, iniziarono Norcross e Prociasca. Uh, si proiettano 10 anni avanti, come sarà la psicoterapia, psicoterapia tra dieci anni? Alcune cose le azzeccano, altre no, e lo fanno con un sistema di analisi. Cioè, cioè se mi trovate su un tavolo, con una birra, parlano. Um, e secondo loro, nell'ultima ricerca che hanno fatto, ne parlo anche nel video, hanno detto um, che tra dieci anni, attenzione, uh, chat uh, GPT ancora non è uscita, nei prossimi dieci anni crescerà, non diminuirà, scusate, crescerà la richiesta di servizi telematici online, digitali, di psicoterapia, ma non diminuirà la richiesta um, Vis-à-vis, faccia a faccia di persona. Perché? Possiamo congetturare tanti perché. Tenete presente una questione contestuale: stavamo nel 2022, quindi fine pandemia, loro l'avranno scritto tra 2021 e il 2022. E, fine pandemia: c'era ancora un enorme bisogno di contatto umano proprio come risposta a questi anni di pandemia e potrebbe aver influenzato le loro percezioni o quelle degli autori, degli psicologi che hanno intervistato um, delle persone stesse. Quindi, in più questo è rispetto allo scenario americano. Però, basandoci su quello che abbiamo oggi, perché su questo ci possiamo basare, quindi guardando il futuro con gli occhi del presente, potremmo pensare che effettivamente questo bisogno di contatto umano del sapere che di fronte a un essere umano poi si pone una questione interessante um, ci sarà, ci continuerà a essere ci sono due questioni interessanti qui, una che riguarda sì ma è un umano e l'altra che riguarda comunque un osso sempre più spolpato, mi spiego prima questione, sì ma è un umano grazie al deepfake voi e l'intelligenza artificiale, voi potreste neanche anche non sapere se in questo momento state vedendo Flavio Cannistà, l'essere umano, e se gli dai uno schiaffo gli fai male, o una simulazione di intelligenza artificiale. In realtà voi lo potete sapere perché il deepfake che crea dei finti video, cioè scusate, può arrivare, può essere espresso nella creazione di finti video di persone in carne e ossa e l'intelligenza artificiale a livello di conversazione non ha ancora raggiunto oggi quel livello di uh, sofisticatezza che permette di poter um, uh, far fingere che in questo momento uh, ci sia Flavio Canista, mentre in realtà ci sta un robot. Non siamo ancora a quel livello. Uh, ma ora, ma nei prossimi 10-100 anni? Questione dell'osso. Immaginate, 1900, inizio del 1900, Freud si inventa la psicoanalisi. Possiamo dire Freud si inventa la psicoterapia. E c'è quest'osso, che è l'osso con la carne dei disturbi mentali, chiamiamola così, dei problemi per i quali ci si rivolge a, al tempo uno psichiatra, lo sto un po' semplificando per capirci, a un medico, ecco, facciamolo così, che viene um, morso da un altro cane, il cane dello psicoterapeuta, dello psicoanalista, che poi diventerà lo psicoterapeuta. Dopo un po' arriva un altro cane, che è, tanto per creare un po' di... di um, in realtà per creare un po' di verità storica, social worker, perché negli Stati Uniti anni 60, mi pare che il National Mental Health Act um, anche i social worker gli assistenti sociali e gli infermieri possono fare psicoterapia ecco che altri due cani arrivano a mordere quell'osso poi arrivano i counselor consulenti filosofici, um, i medici psicoterapeuti, um, i reflector, i coach. Sì, è vero, il coach, il reflector, il consulente filosofico non può mangiare tutta quella carne, la parte, di, lo Stato gli vieta, per esempio in Italia, di lavorare con l'anoressia nervosa, però ci sono alcuni pezzettini di quell'osso, della carne attorno a quell'osso che può mangiare, perché io magari, psicologo, posso lavorare con te che vuoi essere la migliore versione di te stessa, e lo può fare anche un coach. Lavoro come psicologo con te che puoi avere l'ansia da performance sportiva, e lo può fare anche un coach. Ecco che sullo stesso pezzo di carne ci stanno due cani. Quello che voglio dire con questa metafora un po' arrangiata è che sempre più attori possono rivestire parte della stessa parte e quindi un cliente che prima poteva venire solo da me come psicologo oggi può andare per quello stesso problema solo da me come psicologo per un problema di performance sportiva oggi può andare dal coach e dal counselor e da non lo so qualcun altro. E, e da l'intelligenza artificiale chat Uh, GPT e quindi l'osso diventa sempre più piccolo perché tu avevi 100 clienti solo potevano venire tutti a 100 solo da te e poi iniziano ad essere solo 99 quelli che possono venire solo da te e poi sono 90, poi sono 80, poi solo 10 e magari arriverà un giorno beh, che siano 0 che possono venire solo da te, mi auguro di no perché a quel punto la nostra professione sarebbe inutile, però magari saranno soltanto 10 la tua fruttetà si è molto abbassata che non vuol dire che di quei 100, solo 10 verranno da te e 90 andranno dagli altri, ma che di quei 100 solo 10 possono venire solo da te e gli altri 90 potrebbero scegliere anche altri. E quindi e qui iniziamo a dire anche qualcosa, così andiamo verso la conclusione che sia un cosa dobbiamo fare e quindi dovrai far capire ai tuoi clienti perché è meglio venire da te e non dal coach, dal counselor Dall'intelligenza artificiale, non puoi dare per scontato che la risposta sia dentro il cliente. È giusta la risposta, ma ci vuole contatto umano. Um, magari è anche vera per la maggior parte dei clienti, ma uh, non puoi aspettare, è sbagliato, è, è sciocco um, adagiarsi su questa risposta perché è una risposta che ti vede passivo. È una risposta in cui tu dici, io non faccio niente perché tanto i clienti vogliono il contatto umano. Ciao. Perché se poi non lo vogliono, o se non lo sanno di volerlo, non lo comprendono, tu sei fregato. Sei anche semplicemente fregato dal tuo vicino collega psicologo, psicoterapeuta, esattamente come te, che invece ha capito che gli deve dire altro, che gli deve dare altre motivazioni. Quindi. Una prima cosa, anticipa i tempi, capisci perché le persone, dobbiamo capire perché le persone possono preferire il lavoro con lo psicologo, e tante ragioni, piuttosto che con una chat o con altri attori. C'è anche un'altra questione in questo, in realtà, uh, secondo me più positiva, poi torniamo sul cosa fare però. Um, per leggo un attimo vediamo uh, Jacopo Jacopo uh, penso che ricostruire una autocoscienza uguale alla nostra dal punto di vista empatico significa conoscere noi stessi come fossimo un oggetto esterno e cioè è impossibile a mio parere essendo noi stessi l'oggetto che dovremmo studiare non ci si può guardare se non tramite uno specchio lo specchio porta inevitabilmente a una falsificazione bravissimo questo è proprio quello Jacopo che dicono tanti filosofi per attenzione perché filosoficamente è ineccepibile però come ho detto prima, in teoria, la teoria e la pratica si equivalgono, in pratica no, come disse qualcuno. Quindi eh, c'è una… Montemagno parlava della… Uh, oddio, come si chiama? La, la, la, la, no, la chip economy, ma uh, well enough economy, better enough economy, perché si chiami better enough economy. Qualcosa di simile, l'economia va bene, va, va, va abbastanza bene. Ci sono tanti prodotti, tanti servizi che vengono venduti, anche se non sono perfetti, anche perché vanno, bene, vanno abbastanza bene per essere venduti. Magari anche solo in una fase iniziale, che poi permetta all'azienda di investire più risorse e migliorarli. Magari no, vanno bene così e ci riteniamo così, perché tutto sommato it's better enough. Uh, non sono sicuro che better enough sia il termine è giusto, soprattutto che sia abbastanza giusto in inglese, però ci siamo capiti. Uh, vi faccio un esempio live, probabilmente sentirete la mia voce proprio non perfetta, perché ieri l'ho testato e non viene benissimo il microfono, però it's better enough, it's good enough, va bene, va abbastanza bene per quello che serve in questo momento, magari per l'interesse che potete avere su, sull'argomento e magari per questo siete arrivati fino al minuto 40-38 um, quindi potrebbe esserci un livello di tecnologia sufficientemente adeguato o meglio, la tecnologia potrebbe arrivare a un livello sufficientemente adeguato per pagare una seduta di psicoterapia con chat, uh, eh, GPT o, -O, -O chi per lei come intelligenza artificiale okay? non aspettiamo di arrivare all'intelligenza artificiale indistinguibile dall'uomo. Magari non ci arriveremo mai, ma magari non servirà a arrivarci. Però stavo per dire, c'è un risvolto positivo in questo, cioè in, nella chat uh, GPT, GPT di turno o, o in sistemi simili di self-help, perché a questo punto si, chiama, si tratta sempre di self-help o di... forse ci sarà un nuovo nome questo tipo di aiuti, che finora, finora, il self-help non sembrerebbe aver diminuito l'accesso ai servizi di salute mentale, pubblici e privati, anzi uh, sembrerebbe averlo aumentato um, credo di aver letto qualche correlazione, ma al di là di correlazioni scientifiche fatte, basta vedere uh, il trend um, la richiesta di accesso ai servizi di salute mentale pubblici e privati è aumentata negli anni, nei decenni siamo una società sempre più malata sì, boh, forse non lo so, può darsi um, però la produzione di materiale self-help anche è aumentata, non è diminuita è aumentata, anzi è aumentata esponenzialmente con uh, l'arrivo del digitale non so quante app di Wellness, quanti corsi, quanti influencer ci sono che fanno questa roba e il loro lavoro non ha diminuito il lavoro degli, degli psicologi, anzi l'ha aumentato. Prova ne è, ultima eh, arrivata all'esplosione delle piattaforme di online di aggregatori di psicologi, non so come si chiamano, comunque di questi uno bravo, uh, come si chiama l'altra, um, Serenity, non lo so, mi pare un qualcosa di simile, e, um, che mettono insieme, che, che lavorano proprio mettendo insieme tantissimi psicologi, e non è che lavorano perché pagano poco gli psicologi, uh, come dicono uh, magari i detrattori, lavorano perché c'è tanta richiesta di, uh, di salute mentale. Anche perché c'è tanta richiesta. Quindi, quantomeno in una prima fase, secondo me, piuttosto lunga, um, sistemi come uh, chat GPT potranno aiutare a incrementare, se riusciranno a diventare anche, cosa che non sono, dei sistemi di uh, supporto e aiuto per uh, la salute mentale, faciliteranno e incrementeranno l'accesso successivo ai servizi di salute mentale pubblici e privati, cioè clienti nelle strutture pubbliche e negli studi nelle strutture private. Perché questo? Uh, tante ragioni, una su tutte. C'è un dato mh, transculturale, uh, che è il dato della Helpness Sickness, um, helpness sickness? Helpness, help, helpless fuck, come si chiama? Eh, la cito sempre. Uh... Fuck, non mi viene in mente il termine. vabbè in italiano è richiesta di aiuto inespressa espressa. Um, dove, a seconda delle ricerche che ho letto, tra il 60 e il 90% delle persone, la ricerca più uh, mh, la ricerca che ho letto è in Italia campione di studenti universitari era oltre il 60% um, Tra il 60% e il 90% a seconda dei campioni delle nazioni di ricerca di persone che hanno che possono trarre beneficio non che hanno disturbo mentale ma che possono quindi un campione ancora più ampio di quelle che hanno un disturbo mentale delle persone che possono trarre un beneficio dalla consultazione con un psicologo con un professionista della salute mentale non ci vanno mai perché tante ragioni da cui paura che costi troppo, paura che duri troppo tempo, ho paura, che sia, un, ho paura penso che sia un servizio inadeguato per il mio problema. Cioè il mio problema non è un problema da psicologo, il psicologo è il medico dei pazzi, per capirci. Bene, il self-help o tutte queste situazioni di autoaiuto um, consentono a mio parere un primo avvicinamento di queste persone di questo enorme bacino 60-90% cioè 10, di 10 persone che possono trarre un beneficio da uno psicologo 6-9 non ci vanno mai psicologo, psichiatra, psicoterapeuta eccetera però magari un libro di self help se lo comprano. però magari una chattata con uh, uh, chat uh, CPT, non so perché non riesco a dirla <ride> sta, sta cifra sta sigla non, non ce la faccio uh, se la fanno Um, e quello magari può essere, tanti psicologi io per primo non ho esperito una chiave d'accesso sai non sono andato a uno psicologo, non mi fidavo poi ho letto quel libro, poi ho visto quel video di Gennaro Romagnoli ciao Gennat poi ho uh, fatto chiacchiera, una chiacchierata con uno psicologo che faceva una seduta gratuita su uno di questi servizi e mi sono deciso a rivolgermi a magari perché non conoscevo la terapia assoluta singola o la terapia breve e quindi ho capito che non deve durare tanto o magari perché pensavo che fosse chissà che invece ho visto che può essere anche molto più, più semplice del, del previsto, magari ho capito che anche il mio problema può trovare soluzione quindi torniamo al questo è il risvolto positivo, torniamo al cosa fare um, di base Tenersi informati, so che sembra una stupidaggine, però qualche eh, giorno fa ne avevo parlato con un collega e mi ha detto: 'Ma tu come hai fatto a sapere di questa roba?' A parte che eh, ieri poi ne ha parlato anche lei. Eh, ma lui me lo diceva non per questa, perché ogni tanto io dicevo: oh, 'Guarda c'è questa app, guarda c'è eh, questo servizio digitale'. E lui, in realtà, mi ha detto: 'Ma tu sei uno smanettone, ci piace la tecnologia'. Ha detto: 'No.' Io odio la tecnologia motivo per cui mi trovo a fare una live con una telecamera scrausa eh, o, eh, o non ho mai speso più di 150 euro per uno smartphone non perché sono un pulciaro ma perché proprio eh, spendo il giusto di quello che mi, per quello che mi serve ma non sono uno smanettone mi affatica a stare davanti al computer non mi piace stare davanti al computer però ho compreso una cosa ho compreso che il uh, digitale è un mondo da cui noi, come psicologi, non possiamo prescindere. Ehm, qualcuno mi ha detto: Ti ci trovi molto a tuo agio. Mio, malgrado, cioè, sì, ma perché ci devo stare? Ho capito che ci devo stare tanto, ma non mi piace per niente. Però, ho capito che non puoi fare solo quello che ti piace, ci sono anche cose che non ti piacciono, ma che se non le fai, tanti saluti, amico mio. Quindi, mh, cosa faccio quando. Mi leggo dei giornali online, mi guardo le news sulle, eh, sulle tecnologie, sul digital. Quando escono notizie di quel genere, me le vado a leggere. Non le vado quasi mai a leggere per passione. Oh, fammi vedere qual è l'ultima scoperta dell'intelligenza artificiale. Uh, ma le vado quasi sempre a leggere per due motivi. Uno, la domanda che è: chissà come sta cambiando il mondo, chissà come cambierà il mondo. Due, domanda strettamente correlata a questa, è chissà come cambierà la mia professione, chissà che influenza potrà avere questa cosa sulla mia professione. E questo è quello che io consiglio di fare a tutti i colleghi, a tutti voi psicologi, cioè informarvi, restare informati, senza, non dovete abbonarvi a Wired o a, uh, non so ancora quali siano le, le riviste di tecnologia. Io ho Digital Media Branch, mi pare che si chiama, che di recente è una newsletter, è aperto mi leggo, una su cinque, non perché mh, è un ottimo newsletter non sono neanche sicuro che il nome sia questo ma perché mh, appunto il mio interesse è relativo però mi forzo a volte a leggerla proprio per rimanere aggiornato, proprio per capire che cosa sta succedendo come sta succedendo e che impatti quello che sta succedendo nel mondo digitale avrà sulla nostra professione olè, ragazzi, 50 minuti, siamo arrivati alla fine con un po' di persone che ancora seguono wow, incredibile, grazie Uh, spero che sia stato utile spero che abbia dato qualche idea scrivete commenti uh, anche dopo eh, perché poi io rispondo ma ci confrontiamo un po' um, come avete visto io mi vi sto dilottando sempre di più su Instagram sì, ciao <ride> questo lapsus su YouTube quindi la maggior parte delle cose le farò qua su Instagram uh, ci sto ci starò ancora ci rimango uh, farò cose più brevi e um, gli stessi video, se li volete vedere adesso, dovrete venire qui su Instagram, metterò soltanto le, le copertine. Um, oggi banalmente ho fatto, non ho fatto uno short su YouTube, non ho fatto una storia su Instagram perché, perché uh, non avevo questa telecamera e volevo fare una cosa uh, a disposizione. Avevo le cuffie e quindi le cuffie le ho collegate al... Um, Mm. Al cellulare, perché ho un problema con questo computer le cuffie, non, non, non me le legge non so perché eh, vedete, la mia passione per la tecnologia, ho provato ad aggiornarlo però eh, nel momento in cui aggiornavo il driver all'ultima versione eh, non mi faccio proprio sentire niente quindi I don't know e, però tutto questo per dire, mi dirotterò sempre più su YouTube, ripeto, su Instagram ci pubblico altro, cose un po' più personali riflessive, sempre connesse a la psicoterapia sempre con un accento sulle terapie brevi, ogni tanto, come vedete dal video di oggi, di più ampio respiro della psicoterapia in generale, e non solo delle psicoterapie brevi. Um, che però, se avete colto alcune cose dette in questo video, entrano uh, a gamba tesa anche in questo tipo di discorso. Grazie ragazzi, 51-55 secondi, vi saluto qui e vi abbraccio.